brevissima aggiunta veloce, siccome nell'altro video mi sono dimenticato di pubblicizzare stavo dimenticandomi di pubblicizzare anche in questo eh, questa volta desidero pubblicizzare un canale con cui eh, non ho mai collaborato però nulla vieta che possa eh, succedere eh, anzi spero di, di collaborare con tutti il canale che pubblicizzerò oggi è il canale della RO scritto con hashtag quindi hashtag La RO di cui vi lascerò il link nel box info perché, come promesso, voglio pubblicizzare un canale a video e siccome l'altra volta mi sono dimenticato, questa volta pubblicizzeremo La RO. Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video Questo video sarà un tag dopo tanto tempo Un tag che ho deciso di far salire sulle come dire, classifiche della mia programmazione Perché è molto interessante per me innanzitutto Per me che ho sempre sottolineato 250 milioni di volte di non voler fare un canale di tag e poi penso lo sarà anche per voi perché ho notato che nel video eh, sulla mia spiritualità dove accenno comunque sia sì anche alla reincarnazione c'è stato un interesse inaspettato che appunto non immaginavo minimamente stavo per dire non mi aspettavo come sarebbe stata la ripetizione e quindi un motivo in più per poter eh, per decidere di far salire questo tag nella programmazione parecchio più in alto di quello che sarebbe potuto essere quindi, eh, iniziamo a parlare un attimino del tag. Il tag è stato ideato da Morgana, mentre io sono stato taggato da Monica Spicciani Art a Rasule. Morgana non ha un canale, ma ha una pagina Facebook che vi lascerò eh, linkata in descrizione. Per quanto riguarda Monica, che saluto, perché ci seguiamo ormai da un annetto, credo, il canale che vi ho linkato non è... Il suo unico canale ne ha due Monica Spicciani Arta Arasulè è quello prettamente artistico e dedicato alla sua attività di pittrice dove comunque mette video eh, diversi dal suo canale principale mentre il suo canale principale riguarda l'SMR di cui almeno tutti una volta avrete sentito parlare io ve li metto tutti e due se non vi piace l'smr senza mettere critiche che non servono a nessuno ignorate il suo canale smr e passate magari soltanto nel canale monica spicciani art a rasule io Avrò già parlato per un tempo considerevole quindi direi che è arrivata l'ora di iniziare con il tag Però guardate il video fino alla fine perché ho delle comunicazioni da fare alla fine Domanda numero 1 Se dovessi scrivere un racconto verosimile sulla tua o sulle tue vite passate quante volte immagini di essere vissuto? Non posso immaginare quante volte Però sicuramente almeno una di cui parlerò nelle prossime domande con quale criterio immagini che la tua anima si sia reincarnata per sopperire a qualcosa che non si è imparato, per farti rimediare degli errori commessi o per continuare qualcosa di incompiuto? raccontano? Allora, io penso eh, di aver vissuto almeno la vita di una persona che si è tolta la vita sicuramente. E ne parleremo. Quindi, eh, siccome la morte... Per diciamo non naturale, è una morte karmicamente brutta per forza. Io eh, sono nato avendo una vita difficile in una famiglia a dir poco difficile e eh, non intendo minimamente ripetere il gesto non perché eh, non ci sarebbero i motivi per essersi rotti le scatole, ma perché. Non voglio fare una nuova e brutta morte karmica. Se qualcuno ha drizzato i peli, sentendo parlare di togliere la vita, potete respirare. Dov'è che si sarebbe reincarnata la tua anima? Stato, regione, città. Se immagini che possa essere caduto più di una volta, descrivi anche più luoghi. Allora, eh, la persona in cui penso di essermi reincarnato con una certa sicurezza... Era eh, americano, se non sbaglio, non sto leggendo la biografia, magari correggerò in fase di editing. Se non sbaglio era americano, eh, però io ho eh, come dire sviluppato due altri grandi amori che non, non hanno a che fare con questa vita. Uno di questi amori è lo spagnolo, quindi sicuramente in qualche vita avrò vissuto in Spagna. Un altro amore è quello per Roma. Io amo Roma, sono innamorato di Roma e eh, se non potrò vivere all'estero, un sogno alternativo molto sentito sarebbe quello di vivere a Roma e non c'è un motivo particolare. Quando si sarebbe reincarnata la tua anima, epoca, anno, periodo eccetera se immagini che possa essere accaduto più di una volta descrivi anche più epoche allora io per questione di brevità ne descriverò una sola che è quella con cui mi tornano più cose ecco partiamo da una foto comparativa di me, a 23 anni, a cui è stato applicato solo un effetto seppia, però il mio volto non è stato modificato, spero che mi crediate sulla parola, confrontata con la foto di Alan Madison Turing, che è uno dei padri dell'informatica. Foto scattata all'età di 16 anni. Bene, secondo me, intanto la somiglianza è importante. Però non è l'unica cosa che mi accomuna. Alan Madison Turing era omosessuale. Ed è uh, sono convinto che sia un discorso di nascita e che non ci si diventi, perché è una cosa che ho vissuto io. Quindi dire che ci si diventi è pressoché assurdo. Semmai ci possono essere persone che lo reprimono di più. Altra cosa. Io all'età di 12 anni ho fatto una serie di visite per un centro di riabilitazione. Una di queste era, erano degli incontri con un neuropsichiatra infantile, il quale ha calcolato un quoziente intellettivo di 168 punti. Se voi considerate che per essere considerati intelligenti dovete avere un QI di 130, io, secondo questo neuropsichiatra, avrei un quoziente intellettivo di 168. Che è proprio se volete di un informatico di un matematico anche se la cosa strana è che io ho una mente più umanistica non sono mai stato portato per la matematica e se vedete i miei vecchi video già lo saprete se avete visto i miei vecchi video un'altra cosa non prettamente eh, comune di per sé che mi fa pensare alla mm, all'essermine incarnato in questa persona ce ne sono ancora due una e questa è un'altra un'altra cosa è appunto ehm, come avevo già accennato prima il fatto che secondo le, le, le fonti più quotate sarebbe morto eh, suicida che non è una morte karmicamente positiva eh, spiegherebbe eh, il fatto di essere rinato in condizioni fisiche non, non perfette, non belle e um, in una situazione familiare non bella, di cui non specifierò altro. L'ultima cosa che mi tiene accomunato secondo me a questa persona è collegata con il fatto che eh, quando questa persona era viva sussisteva il reato di omosessualità e um, non avendo molte alternative, eh, Turing si è sottoposto alla castrazione, alla castrazione avvenuta attraverso l'assunzione di estrogeni, quindi il suicidio, secondo le fonti biografiche, sarebbe dovuto al fatto che non accettava eh, l'idea di diventare lentamente una donna, in quanto stava bene nel suo corpo. Eh, perché? Ehm, penso che questo sia un collante, penso che questo sia un collante perché ho uh, diverse conoscenze fra ragazzi uomini transessuali e transgender e queste persone mi hanno detto che sono uno dei pochi maschi biologici, anzi uno delle poche persone biologiche in generale, soprattutto da parte maschile che difendono in maniera quasi accanita la causa delle persone transessuali e transgender. E non penso che questa vicinanza sia dovuta solo, esclusivamente, alla mia, uh, al mio essere gay. Perché comunque ci sono tante persone eterosessuali che fortunatamente supportano la causa delle persone transessuali. Mi raccomando, non facciamo l'errore di confondere orientamento sessuale e identità di genere, però. Perché mh, essere trans, trans o transgender riguarda l'identità di genere essere etero, bisex, gay eccetera eccetera riguarda l'orientamento sessuale domanda numero 5 saresti stato un uomo o una donna se immagini che ti possa essere reincarnato più di una volta descrivilo allora una volta sì qualche volta sicuramente è un uomo Alme almeno una volta un uomo che è quella che ho appena descritto però secondo me qualche volta mh, anche una donna perché perché comunque sia, non è il voler uh, ragionare per stereotipi. Però in linea di massima la sensibilità riguarda un lato femminile che tutti abbiamo distintamente, uomini e donne. E cosa, la cosa mi fa pensare che in qualche altra vita sono stato una donna. Saresti stata una persona ricca o povera e come avresti raggiunto questa condizione economica? Allora, secondo me, vedendo quanto, quanto faccio fatica ad uscire da una condizione economica precaria, in qualche vita sono stato sicuramente ricco o ricca. E, però, secondo me, ho avuto anche delle vite da povero o da povera. Avresti abitato, scusate, scendo giù, eh, avresti abitato in campagna, in montagna, in collina, in una zona marittima o in città. Secondo me, eh, sia al mare, sia in città, le altre non mi dicono nulla. Con quali influenti personaggi saresti venuto a conoscenza o solo a contatto? Mm, ma non saprei, non, eh, non mi viene in mente nulla. Come saresti morto? Uno più volte che immagini, a che età? Allora, adesso non vi spaventate perché io ho deciso di rispondere a questa domanda. Io penso, penso che almeno una volta devo essere molto impiccato perché io non sopporto che mi si metta le cose in testa senza dirmelo, senza avvertirmi anche se per scherzo mi fa venire una rabbia incredibile quindi penso che almeno una volta devo essere molto impiccato L'età, non lo so, l'età non ne ho idea Domanda numero 10. Descrivi una giornata tipica nel tuo immaginario passato? Non lo so. Oppure nei tuoi immaginari passati? Non lo so. Um, sicuramente devo avere avuto una qualche vita frenetica, ve lo dico molto brevemente, perché, perché adesso non sopporto di, di, di stare senza fare nulla, eh, però essendo una persona quasi completamente disoccupata e eh, con una vita sociale molto... Limitata, mi annoio facilmente. Con chi ti saresti sposato? A che età? Descrivilo che sia accaduto una o più volte. Non ne ho idea. Mm, non ne ho idea. Diciamo che questa domanda la potrei saltare. Domanda numero 12. Quanti figli avresti avuto? A che età? Sicuramente tanti. Sicuramente tanti. Magari nella mia vita femminile Vi dico questo perché adesso Non è che non mi piacciono i bambini Attenzione Se dovessi lavorare con i bambini ci lavorerei Però non ne voglio assolutamente di miei E non credo che abbia nulla a che vedere con la mia omosessualità Non li vorrei manco se fossi etero Anzi da questo punto di vista mi viene quasi da dire Meno male Che sono gay Sei stata una persona religiosa? Politeista, monoteista, buddista, eccetera. Non lo so, non trovo collegamenti con questa domanda. Trovo collegamenti particolari con questa domanda. Come ti saresti chiamato? Non lo so, non mi viene in mente nulla, scusate, sono più quella che salto di quella a cui rispondo. Quali persone o problemi ti avrebbero causato rabbia, frustrazione, rammarico, tristezza? Sicuramente la, pre la prevaricazione. La prevaricazione è una cosa che io non sopporto, avere a che fare con, uh, con persone che hanno metaforicamente il coltello della parte del manico. Ultima domanda, poi non viro un po' più. In quale epoca e. In quale epoca ed in quale luogo pensi che la tua anima non avrebbe mai potuto abitare? In un luogo isolato. Perché sì, ho i miei momenti dove mi piace stare da solo, però non sono momenti che durano moltissimo. A un certo punto mi piace essere con la gente, però la gente che dico io. Allora, adesso taggo molto velocemente... Che perché me li ero preparati e poi vi prego statemi a sentire perché ci sono dei cambiamenti importanti uno non tanto bello uno un po' più bello allora vorrei che questo video venisse fatto dal mio caro fratello Aristide Colussi poi mi piacerebbe vederlo fatto da Sontina F che mh, per quello che ti conosco mi sembra di aver capito che sei un piacevolmente curioso su questo argomento, quindi se vuoi rispondere al tag io ho piacere, so che sei impegnata in, perlomeno mentre sto girando il 2 febbraio quindi fallo con calma, non ti preoccupare poi vorrei taggare sorellina Valentina, ciao, ti saluto cercherò di farti avere questo video in qualche modo perché so, um, so che tu sei di corsa alla regressione quindi potresti Sicuramente rispondere in maniera più precisa di me a queste domande, che sare sarebbe una cosa interessante ascoltarti. E infine, vorrei taggare l'ultima persona, che è Sara, del canale L'Angolo degli Arcani. Dunque, io ho finito di taggare. Mi ascoltate qualche altro minuto? Grazie. Quella brutta è che non riesco più ad accedere al profilo Instagram che tutti seguite. Probabilmente, al momento di pubblicazione di questo video, ne avrò già creato un altro, cosa che farò adesso, a breve. Guardate le info, non solo per i canali che vi ho citato, qualora vogliate visitarli, ma anche, eventualmente, per eh, vedere il mio nuovo account Instagram, che nel frattempo dovrei aver creato. L'altra cosa. Monica già lo sa, perché mi segue già. Approfitto di questo tag per dire che ho creato un secondo canale solo SMR. Siccome su questo canale so che sono pochissime le persone che apprezzano l'SMR, non vi romperò più con i video SMR su questo canale, ho fatto un secondo canale di solo SMR. E nei commenti, sì, nei commenti. Certo, credici nel box info vi metto anche quello detto questo io vi saluto davvero vi ricordo però prima se volete di iscrivervi al canale qualora non siate ancora iscritti di attivare la campanella per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo al prossimo